Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplificate al pianoforte Oggi siamo in compagnia di Rebecca Ciao Che ci aiuterà nella canzone di... L'Azza L'Azza Che si chiama? Cener Cener, quella di Sanremo sì. Dopo la sigla ah, ah, Canta, canta, canta Cantare in libertà Bene ragazzi, questa canzone si compone di quattro accordi che sono il Mi minore, quindi Mi, Sol, Si Poi avremo Si minore, andiamo indietro, Si, Re, Fa diesis Poi il Do maggiore che tutti conosciamo, Do, Mi, Sol E accanto il Re maggiore sempre, quindi Re, Fa diesis, La E la canzone inizia così Ma non qui tra le tue grida blu, corro via su una capriola. Ti resteranno soltanto ricordi confusi. pezzi di vetro, mi spegni le luci se solo tieni gli occhi chiusi. Mi rendi cieco, ti penso con me per rialzarmi. Sto silenzio, potrebbe ammazzarmi. Il ritornello? Aiutami a sparire come cenere Mi sento un nodo alla gola Nel buio balli da sola Spazzami via come cenere Ti dirò cosa si prova Tanto non vedevi l'ora Ma vedevi con me Ok, poi gli accordi restano sempre uguali Anche nella parte veloce Vi facciamo ascoltare Ho visto un paio di inferni alla volta So che vedermi così ti impressiona. Classifica ma non mi importa, mi sento l'ultimo come persona L'ultima volta che ho fatto un pronostico è andata a finire che mi sono arreso Sai che detesto che citi l'oroscopo ma non sai quanto con me ci abbia preso Ti prego abbassa la voce, ora sta casa ci cacciano proprio Ormai nemmeno facciamo l'amore, dire piuttosto che facciamo l'odio Ora ti sento distante, io schifo il mondo e tu guardi Cercavo una verità che è sempre in mano ai bugiardi Ancora il ritornello? Aiutami a sparire come cenere Mi sento una alla gola, nel buio pallido da sola, spezzami via come cenere Ti dirò cosa si prova, tanto non vedevi l'ora, per cancellare il mio nome Farmi sparire nel fumo, con un pugnale nel cuore, come se fosse nessuno Via come cenere a questo punto c'è una parte dove si aggiunge un nuovo accordo che è il la minore prendiamo qui la do mi inizia con il do maggiore e ci sono altri accordi che già abbiamo trovato e fa così Poi andiamo di nuovo al ritornello. Rilasceremo insieme dalla cenere, mi sento un nodo alla gola, nel buio balli da sola, la che mi sembri venere, scendi che il tempo non vola, sono qua sotto da un'ora, tu sei più calda del sole, invece è freddo mercurio, lasciamo quelle parole, dimenticate nel buio, bianco come La canzone finisce con il Mi minore. Bene, come abbiamo visto, anche questa è una canzone semplice da suonare al pianoforte. Io ringrazio Rebecca per averci aiutato. E vi, come al solito, vi dico e vi consiglio di iscrivervi su questo canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanellina così ogni qualvolta esce un video nuovo vi arrivi una notifica e potete guardare il video subito. Inoltre, se voleste accompagnarvi anche utilizzando la mano sinistra, c'è un video che ho realizzato che spero come poterlo fare, quindi vi lascerò il link in descrizione. Ok? Ciao ragazzi! Ciao! Alla prossima!